Preliminarmente informo l'Aula che l'organismo di revisione ha depositato il parere sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019, parere favorevole.